Quello che vorrei si comprendesse, ma non, cioè per capire il comportamento umano in quelle situazioni. Da un momento di calma eh, eh, si eh, inizia un incubo. No? Eh, eh, dalla vibrazione al direttore che dice che la botta sta sulla destra. La mia percezione era che stava sulla poppa a sinistra. Alla fine vengono riportati dei danni, no? non facendo riferimenti a compartimenti ma ad utenze vai a risalire senza creare stress abbiamo il quadro elettrico allagato ma è più opportuno dire abbiamo un compartimento allagato non andare a fare la caccia a tesoro a risalire e tutto si, è, si allunga nei tempi impiegano altre domande direi tu, ma stiamo andando a fondo eh, aspetta un attimo, fammi vedere l'elettrogeno su, allora non stiamo andando a fondo. Se il direttore vuole andare a vedere l'elettrogeno su, cioè, sono tutte delle circostanze che, se ci medesimiamo in quelle circostanze, un uomo che vuole mantenere orientato gli altri eh, deve incutere calma. Ma quanti compartimenti sono? Mi confermate tre? No, aspetta, tre, quattro e cinque liberi, allora sono liberi, allora vediamo. Cioè, è, è stata tutta una progressione. Di, eh, eh, che possiamo ascoltare da, dalla scatola nera che ha fatto ad avviso, probabilmente si poteva fare meglio, tutto è migliorabile, ma eh, tra i minuti intercorsi con l'unità di crisi, tra il ritardo indotto dalle comunicazioni non specifiche, il comandante in seconda l'atto fa riferimento a una zona tagliafuoco che non ha nulla a che vedere, eh, non è chiamata in causa, il riferirsi a una zona tagliafuoco se stiamo parlando di un allagamento Cioè sono tante di quelle cose che una maggiore proprietà di linguaggio avrebbe sicuramente Privitare evitato che facessi altre domande per capire cioè quindi è là è tutto lì che quando si avviene ai ah, tre compartimenti allagati mettetemi sul piano i tre compartimenti ma nessuno ha detto come è andata quelle che abbiamo capito già ne sono tre cioè è, è, tutto, è tutto un qualche cosa un, un lavoro di team che va analizzato cioè il perché le persone reagiscono in quei modi quindi in tutto il ritardo questi 5-10 minuti sono da ricercare in qualche cosa, in una metodologia, in una, uh, in una reattività, cioè non è una corsa contro il tempo, anche perché la decisione dalla quale io in tribunale ho sentito uh, l'espressione better to be safe than sorry, per dire vabbè iniziamo a mettere le, le, la gente a mare, poi casomai se andavano a fondo li facciamo risalire, cioè, oppure, cioè, è il panico, questa gente come reagisce? a ci sono tante valutazioni Grazie. che in quel momento si compie. Ecco perché le regole dicono che il comandante può discostarsi da quelle procedure qualora lui le circostanze, il Qual contesto la nave necessario. che sta scivolando verso terra, non è chiaro bene la, la situazione e quindi l'uomo si prende il tempo che vuole. Da qui poi a, a, a fare altro tipo, di, a trarre altro tipo di conclusioni, tipo criminale, ritardo, onestamente... Non credo che sia stata l'espressione più giusta ed appropriata da usare in quel contesto. Nonostante tutto quello che è successo, tra l'altro, uh, si va in aula a fare false testimonianze, cioè si inventa l'ammutinamento. La uh, L'ufficiale dice di aver uh, autonomamente messo le lance a mare. Um, il comandante subito dopo l'emergenza generale mi ha fatto scendere... Sul ponte di comando, uh, sul ponte lance, quando poi dalla scatola nera si evince che questo ragazzo stava vicino a me sul ponte di comando, quando io disponevo a Bosio a comandante in seconda, dicevo: Senti, iniziamo a mainare le lance che sono pronte, e lui mi ribadiva nell'orecchio: si sente dalla scatola nera comandando lo sbandamento costante sugli 11 gradi. Quindi, o questo ragazzo stava sul ponte di comando vicino a me, oppure era andato a fare putinamento giù, cioè, dico io, perché poi dire cose che non sono veritiere e perché secondo lei? Non lo, so. non lo so questa è quella che a me più uh, dolore mi addolora perché eh, non credo che eh, siano non lo so guardi no, non Va riesco bene. a spiegarmelo perché sono uomini maturi Cioè, questo è un esempio, ce ne sono altri come ad in seconda che va nel processo e dice io, grazie a me, ho, fatto, fa, ho, ho dato io l'abbandono, ho fatto questo, ho fatto questo, ho fatto quest'altro. Poi alla fine eh, la scala nera dice il contrario. Eh, adesso mi sono rotto, ho detto basta do io l'abbandono, cioè tutte cose che non sono inesistenti. Io ho interrotto il comandante che stavo dando fondo sul, cioè un ragazzo, un uomo che eh, gli avevo anche fatto le note caratteristiche per un futuro passaggio al comandante. Cioè. Dico, separiamo l'incidente da quello che potrebbero essere eventuali, eh, non lo so... Dissapori, che ne so... Ma no, Odio. dissapori, dissapori no, ma io posso capire il dissapore verso una persona... Cioè, ma se io faccio delle note anche di promozione a una persona, e consegnate eh, Cioè, eh, perché a bello e buono si, si, si, si, si, si dicono delle cose che non sono veritiere, Cioè, quindi... Cioè già è successo un guaio, è successo purtroppo il modo in cui hanno trattato comunque un collega no? che domani loro saranno comandanti e, e mi auguro sinceramente che nessuno possa più vivere quei momenti ma inferire ulteriormente con bugie a quale pro, con quale finalità? Ecco. Va bene comandante, allora noi adesso abbiamo terminato questa, questa chiacchierata